Non devi indossare la tuta, ti basta solo il casco. Ci puoi andare al lavoro, ci puoi andare a fare l'aperitivo, e puoi entrarci in pista, fare il fuoco tra i cordoli e tornare a casa con la stessa macchina, come se nulla fosse. Si chiama GT3 RS. T3RS check Alan sa, Simoni Sa sa, sa. Pissa, pisseria, Zuzurellone zuzzurellone <ride> cazzo cazzo <ride> Bentornati, è un pacchetto davvero completo A patto che tu spenda una cifra molto importante Quest'auto ti permette di fare tutto Andare in pista e andare forte in pista Uscire dal circuito con la stessa macchina E andare dai tuoi amici, dalla tua fidanzata A fare un bel aperitivo Svegliarti il mattino e sentirti fiero di poter guidare una Porsche del genere Insomma, in questo video scopriremo se ne vale davvero la pena Di spendere una cifra così importante Prima di iniziare la visione del video, ricorda di iscriverti al mio canale, è gratuito, è un clic, Attiva la campanella, così che tu possa essere aggiornato ogni qualvolta caricherò un nuovo video. E buona visione. Ciao. mancare nulla mega mega salvataggio di alan simoni a bordo del gt3 rs a fine video dentro è bellissima i sedili con questa stoffa io li amo io li amo sì. fanno volare è bellissimo riprende un po' le porsche vintage diciamo con le roof, le, eh. le roof utilizzava questo tipo di stoffa colorata ho pensato a questo colore qua perché a me piace molto l'accostamento la, di questi tre colori che sono i colori aziendali quindi nero, bianco e rosso i sì. colori aziendali si addicono molto anche con l'interno in carbonio sì. e GT3 RS 4.000 6 cilindri aspirato, aspirato fino a 9.000 giri fino a 9.000 giri ti assicuro che da 6.000-9.000 giri è un urlo come se fosse una persona legata a testa in giù quando fa il bungee d'arbi 520 cavalli 520 cavalli da quando l'ho vista la prima volta la prima versione perché questa è un mk2 cioè l'mk1 e l'mk2 l'mk1 mi era piaciuta da morire non mi piaceva quando l'hanno presentata con l'arancio lava però secondo me a livello di estetica di linee è veramente stupenda e secondo me rimarrà nella storia come una delle Porsche RS meglio riuscite in assoluto poi ho cercato è uscito l'MK2 ho cercato questo qui perché era l'allestimento BISAC che insomma ha fatto meno pezzi particolarmente e poi perché è la, la macchina da corsa targanta esatto per eccellenza la peculiarità Sono questa qui è eh, adesso io sto soffrendo a fare l'autostrada la, per me è una sofferenza perché questa macchina non deve andare in autostrada questa qui è bello fare trasferimento tipo casa, pista giri in pista, pista casa, io guardo quasi tutti i giorni vado e vado a guardarla per me la vado a guardarla quando ah, ce l'ho è, è una roba che anche solo come oggetto mi, mi dà gusto mi tra poco entrerò in un circuito nel quale non sono mai stato guiderò una macchina molto potente che non ho mai guidato quindi colgo l'occasione vi faccio dare qualche dritta dal signor Alan e perché secondo me è meglio usare la testa in queste situazioni Finisce il più, praticamente. che stecca che dà quando c'è un minimo di perdita nel cambio marcia. No, il cambio marcia eh, è vero. Sembra un monomarcia se, sì. se non fosse per la componente eh, audio. Zero. Esatto. Ti dà dalla botta in avanti. Questo cambio ha delle impostazioni di velocità o è così. Sì, DdK Sport no? Ed è l'unica impostazione regolabile che c'è E l'ammortizzatore okay. Che lo puoi irrigidire Infatti quando andiamo in pista lo irrigidiamo sì. E poi, vabbè, l'SC Off SC. E anche il TC, il Traction Control che è, è, è una off. macchina che anche chi come te è un pilota Però... Il momento La prima volta che la guidi hai bisogno di familiarizzare. Tutti! È impossibile che uno sale e. Ah, okay, quindi, no, no, okay. no, è impossibile. Purtroppo quando uno va in pista ha talmente tanta voglia di entrare che non, non ti fermi a riflettere e, e vai per gradi. È importantissimo violentarsi e andare per gradi. Perché innanzitutto devi mettere in temperatura e, e far adattare tutto, temperatura, freni, eh, qualsiasi cosa. Poi cominci a familiarizzare, capisci anche come regisce lo sterzo, come, come regisce in pista il pneumatico e quant'altro. E man mano fai in, fai in progressione. No. È difficile perché la nostra emozione, ti se spinge, perlomeno ti io sono così, spingi. io quando passo il cancello di, un, di una pista sono già... Sempre sì, sì, sì. E, e quindi non, non ti fa andare così per gradi, ti fa tirare da subito, no? Okay. È inevitabile, però bisogna essere un po' lì con la testa e usare, usare il cervello. Questo GT3 RS qui è il punto di arrivo, secondo me, dell'autostradale. Dell c'è qualcosa di meglio. Sì, è il punto di arrivo è in assoluto, però c'è solo una che va più forte in pista di questa che è la 488 Pista, però lì stiamo parlando che è un'auto già turbo, quindi se vogliamo parlare di aspirato è il top freni da pilota, io freno da guida su strada E quando tu freni così Freni fortissimo rispetto a come freno io dà paura E poi freni 50 metri più avanti Perché freno fortissimo chiaro, chiaro. Se tu freni dove freno io La ciao. No, arrivi, arrivavi lungo frenando piano Certo, certo, certo Se certo, tu certo. freni dove freno io no, fuori Però no. io non sono abituato Non girando mai in pista a frenare così forte Esatto Vi poi chiudio la, la cinema. visto che li molto di più aspetta aspetta bravo chiudi Alan mi diceva stai l'acqua togli il gas frena, chiudi insomma è stato bellissimo ma non ci ho capito niente comunque mi è servito ho imparato un sacco di cose nuove poi adesso editando il video riguardando tutto ho capito tutta una serie di cose o meglio ho metabolizzato una serie di cose che lì per lì in quel momento preso dall'emozione dalla novità della macchina del circuito non avevo assolutamente capito non riuscivo a mettere insieme tutte quelle informazioni per fare una curva come si deve comunque adesso godiamoci il giro di Alan che è mille volte meglio del mio giustamente spettacolo Alan bravissimo che bello oh ma quanto bella è? ma troppo cazzo <ride> ma, ma, ma anche questa pista è una roba disumana è diventata bellissima bellissima oh ma è stupenda Sono troppo contento grande oh. <ride> oh comunque oh che spettacolo che di mani, il tratto buoni. nuovo non sembrava così. Sì. Ma guarda qua che, che inclinazione che c'è anche. Bellissimo. Cioè, veramente molto molto bello tutto giocato così. Non hai... È... è molto pericolosa. Cioè, sbagli una roba... c'è un muro, eh.